la domanda sì. che passa E' il il che che la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 Il minato è un progetto con i di pledito per entrare per montare. e poi la metà del superamento del tempo, ma sono un po' di un po' di tempo. 80 Alla partenza, il metro del tutto, il momento del rincontro, da Erika Tarento. Non c'era? Chi è? Chi lei? Eh, un po' di Andremo? bianchi. Che eh, <ride> non c'entrate con i bianchi. Eh, no, ma c'è Grazie. lei. Grazie a ah, parte di... Non è No, no, no, no. no. molto campo proprio. Già ieri, già giovedì... No? Ti raggiungiamo Era là che Brava! Bravo! Bravo. Bravo. l'avevo sentito questo è? vai in ericato? Eu vou, vou tocar no meu barco. No, no, Slowen. Slowen. Mm. Ah, tu hai detto. Slowen. Slowen. qua. Slowen. Slowen. io Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. Slowen. 49, 33, 49, Secondo... Secondo... Secondo... Secondo... Secondo una donna bravo, bravo. contento eh? ci tocca farci offrire una pizza assieme eh sì, degna figlia di sua mamma Riccardo Riccardo Bartella, Patrones, questo America poi. C'è di È proprio un peccato. Sì, dov'era bene anche questo, sì. Fare e ci proviamo però senza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 che forse dove devi andare a prendere la lasciato la coppa e la roba. No, no, sì. no, grazie. ciao grazie. Ciao. Ciao, ciao, ciao Grazie, per ciao. Ciao. a eh? tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. 1500 consumer. Oh, ciao, Ciao, ciao. Ciao, a te. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.